Sì, grazie. grazie Presidente, io mh, faccio un po' un intervento, se mi consentite, generale, cioè sfrutto la discussione generale di questa prima delibera per intervenire un pochino su, su tutte, anche perché farò principalmente degli interventi uh, di metodo. E, come ho riportato anche oggi in apertura uh, della Commissione Mobilità, che mi onoro di presiedere, mm -hmm. ehm, ho trovato un pochino poco rispettosa questa modalità nei confronti dei consiglieri comunali, tutti, nei confronti dei consiglieri capitolini, nei confronti dell'Assemblea Capitolina. Eh, perché le vicende, eh, diciamo così, eh, le vicende eh, contenute nelle delibere di debito fuori bilancio che ne ha sono vicende in alcuni casi anche di una decina di anni fa. Ma eh, diciamo così, mi riferisco alle vicende amministrativo burocratiche, cioè alla lavorazione delle delibere. Voglio essere buono, eh, sono. Due o tre mesi che si parla di questi provvedimenti Che si discute di questi provvedimenti Io feci anche una commissione mobilità Su questo erano i primissimi giorni uh, di novembre Proprio perché eh, ci eravamo già interessati uh, di, questa, di questa vicenda E lanciamo anche un pochino un alert uh, Cercando di evitare Chiedendo a tutti di evitare Di arrivare al punto invece a cui siamo arrivati oggi Cioè un pochino una um, pistola puntata Passatemi la metafora poco carina e poco simpatica, sui consiglieri che si sono ritrovati a uh, uh, esaminare degli atti importantissimi uh, in qualche giorno, se non in qualche, se non in qualche ora. Le proposte di deliberazione sono state trasmesse il 24 dicembre alle 14. E, e io, anche da presidente di commissione, tra l'altro,. Uh, anche con, uno, con, con giustamente il personale in ferie che comunque non si è sottratto e abbiamo raccolto il materiale, spedito le delibere ai consiglieri predisposto e protocollato le convocazioni di commissione e, e così via e noi consiglieri che ci ritroviamo letteralmente dalla mattina alla sera a esaminare e votare un atto uh, così complesso e così pesante con tutte poi le conseguenze del caso quindi uh, siccome c'è stato un ampio uh, carteggio e confronto con gli uffici che si sono presi tutto il tempo che ritenevano necessario Uh, ripeto, ad essere buoni un paio di mesi. Uh, trovo poco rispettoso che invece i consiglieri capitolini che rappresentano la comunità cittadina come ci ricorda anche il nostro statuto, e poi si ritrovano in quattro ore a votare atti uh, di questo tipo. Insomma, lo trovo un qualcosa che mi auguro non, non, non si ripeta, non si ripeta uh, mai più. Uh, ovviamente voglio sottolineare ma perché ne sono testimone io e penso tutti i commissari l'intenso lavoro che ha fatto il Dipartimento Obbligato e Trasporti su questi temi, in particolare il dottor Di Lorenzo che veramente penso ognuno di noi ha imparato a, ad apprezzare e a riconoscere le capacità in, in, in, in diverse sedi di commissione su questo argomento e anche su altri. Però ecco Presidente io ci tenevo a mettere al verbale anche oggi della seduta di Assemblea Capitolina oltre che a quella di Commissione Obbligato di stamattina mh, questa, questa modalità che onestamente ho trovato poco rispettosa dell'Aula E penso sia un qualcosa di uh, oggettivo Perché si sapeva che tanto uh, queste partite andavano chiuse entro la fine dell'anno Ci si poteva e doveva uh, pensare prima Avevamo lanciato anche degli alert in tal senso Ripeto, con una commissione mobilità i primi giorni di novembre E invece ci ritroviamo ancora una volta Noi a votare tutto uh, dall'oggi uh, al domani Insomma io penso nessuno di noi fa il passacarte ma fa il consigliere Comunale che vuole esaminare e confrontarsi sugli atti. Poi ovviamente, eh, ripeto, per senso di responsabilità ma anche perché crediamo comunque in questa amministrazione e nelle infrastrutture di trasporto alla città eh, abbiamo dato parere in Commissione, immagino eh, voteremo anche eh, oggi favorevolmente in aula questi provvedimenti, mi auguro che ci sia un supporto anche da parte eh, dell'opposizione perché giustamente anche le opposizioni negli ultimi tempi hanno sottolineato difficoltà dell'azienda romano-rovitana e delle infrastrutture, penso sarebbe utile avere anche eh, diciamo così, una testimonianza eh, di quanto hanno giustamente riportato nelle settimane scorse anche con il voto in Assemblea eh, Capitolina. Quindi ecco Presidente, chiaramente poi nel merito le deliberazioni sono state illustrate, ringrazio anche l'assessore Calabrese che comunque anche lui su questi temi, devo dire, ha fatto un lavoro intenso eh, e difficile, io ci tenevo a fare un intervento un pochino più nel metodo uh, e ovviamente poi la mia non vuole essere um, puntare il dito verso gli altri o verso gli uffici sappiamo tutti il carico la mole di lavoro alla quale siamo sottoposti però è bene che ogni pezzetto dell'amministrazione uh, di dell Roma Capitale la parte politica e la parte amministrativa collaborino uh, in maniera proficua e rispettosa l'uno uh, degli altri grazie